questura di Salerno quale le motivazioni cosa si Allora nell'ambito di un turnover anche la questura di, eh, di Salerno ha, eh, ha effettuato un piano di, eh, diciamo, di movimenti eh, che riguardano i funzionari della stessa questura perché io sono un convinto assertore che il funzionario debba rimanere un determinato periodo al proprio posto e poi debba essere diciamo, rinnovato nell'incarico perché questo comunque produce maggiori stimoli maggiori stimoli che poi alla fine si traducono in maggiore redditività dell'ufficio. Per quanto riguarda appunto questa nuova esperienza da Roma a Salerno Cosa si aspetta da questo territorio? Ha già avuto modo di capire come la situazione? Eh, la, la presenza sul territorio in una realtà come quella salernitana rappresenta sicuramente un, eh, potremmo dire un ulteriore approfondimento di una serie di problematiche che eh, sono state da me trattate anche già eh, a livello centrale. Eh, da Roma io in realtà facevo parte della direzione centrale della Polizia di Prevenzione che coordina tutte le digos sul territorio. Eh, Diciamo più rilevante è eh, vedere eh, l'applicazione concreta di una serie di eh, necessità che eh, sono dell'intero territorio nazionale, quindi rappresenta da un certo punto di vista un eh, approfondimento specifico su un territorio, qual è quello ehm, diciamo salernitano, quindi io sono molto contenta di approfondire questo aspetto. Ecco Subito al lavoro possiamo dire domani c'è il concerto di Tiziano Ferro. Sicuramente subito al lavoro c'è cioè Giffoni, eh, abbiamo anche personalità che visto il periodo estivo e vista la bellissima costiera sono quasi tutti presenti eh, qui da noi e quindi eh, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico rappresenta una sfida che mi accingo a compiere sicuramente con sforzi anche fisici potremmo dire eh, visto un trasferimento molto rapido nel, nell'ambito di una settimana è avvenuto quindi diciamo ci sono delle tempistiche io dal punto di vista professionale ho lavorato a Milano precedentemente sul territorio, quindi una realtà molto più grande. Eh, è la prima volta che mi confronto su un territorio, potremmo dire provinciale, ma non in termine negativo voglio utilizzare questo termine, ma sicuramente con difficoltà da un punto di vista logistico, da un punto di vista di mezzi, eh, che eh, il questore sta cercando anche in parte diciamo, di, eh, di risolvere. è quindi eh, già bene il quali sono i principali difficoltà i temi che dovrà affrontare ultimamente il tema dei parcheggiatori abusivi ad esempio molto importante su questo penso che sono stati i carabinieri a, mi dicono a svolgere un'indagine anche con successo le problematiche principali rimangono sul territorio salernitano quelle legate agli aspetti occupazionali come d'altronde in tutta la campagna aspetti legati più all'anarchismo o propriamente all'autonomia li vedo più limitati sul territorio salernitano ci sono degli ci sono state delle manifestazioni anche recenti che riguardano la destra, potremmo parlare di estrema destra per quanto riguarda sia Casa Pound che Forza Nuova. Eh, non ci sono chiaramente al momento, grazie anche all'attività di prevenzione svolta, eh, problematiche specifiche legate al terrorismo internazionale. Però rappresenta questo una delle sfide eh, attuali, visto che Salerno è uno degli hub su cui arrivano anche eh, gli stranieri eh, gli sbarchi e quindi di conseguenza anche su questo bisogna eh, svolgere un lavoro molto attento. E' ecco. un coordinamento anche con la provincia, a questo punto visto che c'è questa ramificazione? Beh, il, I coordinamenti sono fondamentali perché eh, funzioni eh, un'attività, è necessario il coordinamento con la provincia, è necessario il coordinamento con la regione e col comune soprattutto suppongo. Eh, e anche con la Croce Rossa che ci sta dando una validissima mano in questo periodo visto che utilizziamo una struttura che è della Croce Rossa dove appoggiare eh, gli immigrati nel prima fase di eh, identificazione. Insomma. Fondamentale anche la comunicazione delle attività della Questura con il nuovo responsabile? Assolutamente sì, in linea con le politiche ministeriali noi abbiamo sempre sperimentato con la mia, il mio predecessore la dottoressa Concia che ringrazio per i preziosi suggerimenti che mi ha dato per svolgere al meglio questo lavoro e gli indirizzi ministeriali sono di una, quelli di un'amministrazione aperta, trasparente e sempre pronta a dialogare con tutte eh, le, le parti della, della società. Eh, io ehm, con, voi, con alcuni di voi abbiamo già un rapporto pregresso per i tanti servizi eh, che eh, ci siamo trovati a condividere noi dal punto di vista professionale, voi dal punto di vista dell'informazione, eh, mi auguro che questa collaborazione sia ancora, sia ancora più stretta per il, per il futuro. Grazie.